Grazie Presidente, con questa proposta eh, dotiremo il Comune di Roma per la prima volta di un punto di riferimento regolamentare per l'organizzazione di eventi sportivi. Si tratta di un, un documento importante in quanto eh, nel, nel corso della lunga storia di questo Comune sono stati organizzati moltissimi eventi e recentemente nel corso degli anni, degli anni più recenti questi eventi sono anche aumentati di molto di numero e ci siamo resi conto che l'amministrazione non ha contezza di tutto ciò che accade all'interno del territorio perché Perché ci sono moltissime strutture che, che se ne occupano non c'è un coordinamento e, e l'obiettivo, uno degli obiettivi di questo testo è quello di avere un, un unico punto di riferimento appunto è una sorta di minitesto mini testo unico all'interno del quale sono raccolte tutte le necessarie richieste di autorizzazioni che, che deve presentare un, un soggetto che voglia organizzare un, un evento sportivo a Roma. Sono più di mille gli eventi ai quali fa riferimento questo testo, quindi una media di quattro eventi al giorno eh, che si svolgono appunto in tutto l'anno. Il, come dicevo l'obiettivo è quello di giungere a un coordinamento, quindi uh, proporre un testo che uh, è molto, molto sintetico, si tratta soltanto di sette articoli, quindi vogliamo cercare, ecco, uh, vorrei sottolinearlo, di semplificare uh, quelle che sono già attualmente tutte delle procedure previste ma che molto spesso creano difficoltà sia agli uffici sia agli organizzatori perché appunto non c'è un unico riferimento e, e dunque questo comporta perdita di tempo comporta eh, problemi sia per, eh, per chi organizza sia per, eh, per gli uffici quindi appunto l'obiettivo sono un coordinamento, armonizzare il procedimento di rilascio di autorizzazione per l'organizzazione di eventi sportivi con le disposizioni in vigore in tema di occupazione e lo pubblico. Fissare delle tempistiche certe per la proposizione delle domande e per la ricezione delle risposte, perché oggi avviene che eh, si può presentare domanda anche con eh, un anno, più di un anno di anticipo rispetto all'evento, ma. ma il, il tempo poi per eh, la lavorazione del, di, questa, eh, di queste domande non è fissato e, e riteniamo appunto sia invece eh, importante dare certezza anche da questo punto di vista puntiamo a tutelare il, le aree all'interno del centro storico all'interno eh, dei parchi degli aree verdi e delle strutture pubbliche tentiamo di evitare la sovrapposizione di eventi dello stesso tipo e naturalmente a minimizzare tutte le ricadute negative che sono sul, sulla parte di cittadinanza che non è interessata all'evento, quindi mi riferisco a chiusure delle strade, eventuali eh, necessità di deviare linee del trasporto pubblico, eccetera. Dicevo, la proposta ehm, consta di sette articoli, quello eh, più... Mh, che porta le maggiori novità riguarda appunto la programmazione le tempistiche e quindi si prevede che chi ehm, voglia eh, organizzare un evento sportivo a Roma debba presentare la domanda se l'evento coinvolge più di due municipi eh, o è di rilevanza cittadina almeno 120 giorni prima dell'evento stesso oppure se l'evento è di competenza municipale almeno 60 giorni prima. E precisiamo poi a chi deve essere indicata, indirizzata la richiesta di autorizzazione, quindi al servizio coordinamento manifestazione ed eventi cittadini del gabinetto del sindaco per gli eventi di rilevanza cittadina oppure al municipio e inoltre al dipartimento sport per quanto riguarda gli eventi che richiedono oltre all'utilizzo di piazze pubbliche e strade anche l'utilizzo di impianti sportivi comunali. Importante al regolamento sono allegati una serie di, di modelli che, che costituiscono dei facsimile di domanda, quindi eh, ancora una volta è importante eh, il, sottolineare che questo regolamento vuole semplificare tutto quello che già oggi sostanzialmente è previsto ma in maniera disordinata, quindi non, non stiamo appesantendo eh, nulla di, di che è già previsto, e unitamente alla domanda di autorizzazione naturalmente bisognerà presentare la richiesta di occupazione del suolo pubblico, bisognerà presentare il piano di emergenza ed evacuazione, tutte prescrizioni che sono previste dalle varie normative nazionale, regionale e eh, comunale, che molto spesso ci siamo resi conto, il, soprattutto gli organizzatori che non hanno grande esperienza scoprono man mano che, che si accingono appunto a, a, ad organizzare la manifestazione e quindi lo scoprono nel corso del tempo. Molto spesso è capitato fino al, a un minuto prima dell'inizio del, della gara o della manifestazione che ci fossero ancora dei dubbi e, sostanzialmente l'evento fosse a rischio. E questo naturalmente da, da domani in poi non sarà più possibile. Un'altra previsione importante è laddove le domande risultassero incomplete, il regolamento prevede che l'ufficio attivi il soccorso istruttorio entro 15 giorni e dunque dica a chi mh, presenta la richiesta di autorizzazione cosa manca per completare la stessa. Il procedimento si conclude entro 60 giorni per quanto riguarda gli eventi cittadini e entro 30 giorni per quanto riguarda gli eventi di competenza municipale. Un altro punto importante riguarda le polizze assicurative. Nel momento in cui l'evento ehm, sarà autorizzato, l'organizzatore dovrà stipulare una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni arrecate a persone o cose. Questo nella prassi già avviene soprattutto nell'ultimo anno, negli ultimi 12 mesi eh, perché è accaduto in passato che degli eventi sportivi presso strutture pubbliche avessero arrecato dei danni. Quindi già da diverso tempo il Dipartimento, mh, su indicazione dell'assessorato, eh, sta richiedendo appunto delle polizze assicurative che in alcuni casi sono anche state utilizzate. A novembre-dicembre ci sono stati degli eventi sportivi presso lo stadio delle Terme di Caracalla, ci sono stati dei danni e l'assicurazione ha rimborsato per 20.000 euro il Comune di Roma. Infine un altro punto importante eh, riguarda il, la previsione e il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente mh, il regolamento comporta l'impossibilità per l'organizzatore di ripresentare una domanda nei successivi tre anni. Questo è importante perché è accaduto, eh, sono casi eccezionali ovviamente, però è accaduto che eh, del, degli eventi avessero comportato dei. Del, dei disservizi anche gravi in alcuni casi e in questo caso riteniamo sia anche necessario appunto tutelare non solo chi fa sport ma anche chi utilizza gli spazi pubblici nei 364 giorni dell'anno che restano e quindi è, un, è una novità secondo noi importante. Grazie.